Buongiorno a tutti e a tutti, grazie innanzitutto agli organizzatori di questa veramente come dire, iniziativa di grande qualità culturale, scientifica e spero possa essere anche un contributo sul terreno politico. Potestio e Ornelli innanzitutto eh, per Padre e Costituzione ma poi anche le altre associazioni che hanno eh, contribuito all'organizzazione. Ringrazio ovviamente i relatori che hanno portato contributi notevoli e che nei limiti delle nostre possibilità eh, diffonderemo il più possibile innanzitutto ai colleghi parlamentari eh, che hanno bisogno di concentrarsi un po' di più su una, um, una questione che mi pare davvero la questione dell'attuale fase eh, politica eh, del Paese cioè, non è uno dei tanti temi che si devono affrontare questa è la questione eh, politica eh, di questa fase storica poi può darsi che non vada da nessuna parte per, per, per tante ragioni Certamente, eh, ehm, se va avanti, è eh, la, eh, la questione di questa, fase, eh, di questa fase storica. È stato molto ben descritto il contenuto di quello che abbiamo eh, di fronte, quindi eh, non torno sui, punti, eh, eh, sui, sui, sui contenuti. Eh, quello che voglio sottolineare... Eh, innanzitutto la portata costituzionale del, eh, dell'intervento eh, normativo che è in discussione ha ah, una portata costituzionale, cioè dipende da questo intervento l'unità sostanziale del, della nostra eh, nazione, della nostra, della nostra Italia dipende la ehm, praticabilità dei principi costituzionali. È stato ricordato, è vero, siamo già enormemente diversi come cittadini in termini di potenzialità e di esigibilità dei nostri diritti, ma con questo intervento cancelliamo, diciamo, l'obiettivo programmatico di fatto che è scritto nella nostra Costituzione quindi cambia la Costituzione e questo è un punto importante anche per la funzione che deve svolgere il Parlamento è stato ricordato nell'intenzione nell dei proponenti il Parlamento dovrebbe soltanto limitarsi a un voto prendere o lasciare senza possibilità di emendare i testi i quali come è noto non sono neanche referendabili quindi una volta, una volta che sono stati approvati hanno paradossalmente un valore addirittura diciamo, su, superiore a quello della, della Costituzione. Eh, per fortuna, eh, in particolare il professor Villone, ma non solo lui, ha messo in evidenza che con una sentenza di eh, gennaio scorso la Corte Costituzionale Attribuisce a singolo parlamentare la possibilità di ricorrere direttamente alla corte medesima qualora vengano violate o avverta che vengono violate le proprie prerogative parlamentari. Se non mi consenti di emendare un testo di portata costituzionale ricorro alla Corte Costituzionale in quanto ehm, sono, ritengo che siano eh, violate le mie prerogative parlamentari, che su un testo così rilevante, quindi questa quest estrema razio comunque alcuni di noi la, la eh, attiveranno. Quello che vorrei provare a, ehm, eh, a sottolineare con voi è invece la seguente... Domanda Perché ora? Perché avviene ora questo eh, tentativo così eh, sistematico? Perché avviene ora? E la seconda domanda alla quale vorrei provare rapidamente a rispondere è che, che facciamo per, mh, per evitarlo e possibilmente per aprire una prospettiva progressiva invece che così eh, regressiva. Perché avviene ora? non è una domanda banale la Lega prende il 34% come partito della nazione come partito che rappresenta tutto il paese, percentuali importanti per la prima volta anche nel mezzogiorno, perché allora ora questa offensiva eh, prima, eh, prima mi pare il professor Giannola ricordava eh, la disperazione io credo che quella sia la chiave per valutare sul piano politico, perché noi dobbiamo capire anche le ragioni vere che ci sono dietro a, a, a un'offensiva politica, che non è semplicemente l'egoismo di qualche territorio o il cinismo la spregiudicatezza di qualche leader politico ci sono ragioni politiche vere che se noi releghiamo sul piano morale eh, facciamo un errore perché le ragioni politiche vere poi eh, rimangono e vanno affrontate quindi c'è disperazione, perché c'è disperazione? perché entrano sempre più in tensione due vincoli quello che diciamo una parte della letteratura chiama vincolo esterno col vincolo interno. Il vincolo esterno è quello che in particolare viene esercitato nell'Eurozona, nel mercato unico europeo. È un vincolo esterno che rende molto complicata la competizione. Ci sono esempi di eccellenza e per fortuna che ci sono, sono quelle che fanno appunto l'export, ma anche in Veneto, anche in Lombardia, la stragrande maggioranza o comunque una maggioranza delle imprese vive di domanda interna e vive con difficoltà questa competizione. E quindi quel vincolo interno alla solidarietà entra in tensione con quel vincolo esterno. Quindi uno dei due si deve allentare. Cioè questa, questa tensione non, può, non è una tensione che, che può rimanere in equilibrio, perché il vincolo esterno morde sempre di più. Eh, quindi o, o allenti quel vincolo esterno in qualche modo, non è questa la sede per discutere come, e non sto proponendo diciamo ricette semplicistiche, allora usciamo dall'euro, usciamo dall'eurozona. Sto dicendo che però è un punto. C'è un vincolo esterno che entra in contraddizione col vincolo interno. Un vincolo interno che, come ricordava ancora il professor Gianola, non ha, non ha più la, eh, le, eh, diciamo, gli aspetti positivi che ha avuto un tempo. Perché la domanda che viene dal mezzogiorno non è quella che ha storicamente avuto, proprio perché il mezzogiorno è stato colpito più che altre parti del Paese dagli interventi sulla spesa pubblica. Quindi quella domanda non è più interna, non è un fattore che, che diciamo, giustifica come ha giustificato per un lungo periodo ehm, il vincolo interno. E quindi questi sono problemi strutturali, non diciamo, morali o eh, elettorali, sono problemi strutturali ai quali noi dobbiamo dare una risposta diversa ovviamente da quella che è sul tavolo, ma che non possiamo, non possiamo ignorare. Bisogna, bisogna allentare quest, questo vincolo eh, esterno, bisogna, bisogna fare in modo che la domanda interna possa ripartire, possa ripartire attraverso ad esempio una politica economica che guarda di più agli investimenti. Agli investimenti pubblici, una, una politica economica che, che affronti il capitolo della politica industriale e, e così via. Poi, poi diciamo, c'è l'altra questione eh, fondamentale che, appunto, spiega perché ora e spiega anche poi come, mi spiega, diciamo, ci dà qualche indicazione per come reagire. Il senso di comunità si è enormemente allentato in questi decenni perché quella divaricazione sociale è stata poi anche sempre di più un allontanamento delle relazioni tra una parte della società e il resto, e, e, e il resto del popolo. Non è un fenomeno che è avvenuto solo in Italia, è, è, un, è un fenomeno, come sapete, molto... Eh, molto mh, diffuso e però il senso della solidarietà nazionale non è irrilevante rispetto a questi eh, legami. La, mh, la, la, la, la disponibilità a redistribuire risorse non è irrilevante rispetto alla, ehm, al senso di solidarietà nazionale. Eh, ci sono tanti punti inaccettabili, prima è stato ricordato eh, l'articolo 5 del, eh, dell'intesa condivisa, cioè stato, del, scusate, del testo condiviso, perché quel testo del 25 febbraio non è una roba che ha scritto qualche tecnico, è sul sito del Ministero degli Affari Regionali con il titolino di testo condiviso. Quel testo condiviso è un testo agghiacciante per le ragioni che ha ricordato eh, prima la professoressa eh, Cerni eh, Cern eh, Cerniglia e sulla quale eh, non ritorno. Um, e tenete conto che si parla di livelli... Eh, eh, di fabbisogni e di vedere dell l'essenziale delle prestazioni però c'è un inciso che dice che qualora non si raggiungono in tre anni si va avanti lo stesso e l'incremento di gettito che, che la regione ottiene sulla riserva di aliquota eh, rimane nella regione quindi quella divaricazione che è stata mostrata prima diventa sempre più ampia ma ah, un punto che sta molto a cuore e qua appunto il professor Villone lo sottolineava è quello della scuola che ha Diciamo che, che, che riguarda appunto tanti aspetti dei, dir dei diritti individuali ma un paese non può più stare insieme se non ha una cultura nazionale se non ha una scuola che alimenta l'identità nazionale poi ci sono tutti gli altri aspetti inaccettabili redistributivi ma finiamo davvero di essere già siamo largamente incompiuti come eh, nazione ma finiamo largamente di esserlo se una scuola nazionale viene meno. E su questo io credo che mh, senza dare la croce addosso a nessuno bisogna riconoscere la sciagura di quella modifica del titolo V nel 2001 che è avvenuta per le stesse ragioni tattiche che hanno portato Gentiloni a firmare la preintesa il 28 febbraio 2018, cioè pensate che in quel modo tu argini eh, il tuo concorrente politico, perché non si può mettere tra le materie che, che possono essere delegate anche la scuola, come l'ambiente la, la, e i beni culturali veniva ricordato prima. Perché 117 eh, al secondo comma tutta, eh, di, eh, al terzo comma tutta una serie di. Eh, di eh, di funzioni, ma poi appunto c'è la, la lettera L, la lettera N e la lettera S che appunto riguardano eh, la scuola. Un'altra riflessione anche su questa insistenza di Zaia sul fatto che, il, ehm, referendum, che diciamo, la proposta è stata referendata, ha avuto un plebiscito è passata al vaglio della, della Corte Costituzionale. Ma voi lo sapete qual era il testo del quesito? Il testo del quesito non era facciamo la scuola regionale, la scuola pubblica regionale, oppure teniamoci il 90% delle risorse in Veneto. Il testo del quesito era vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? È come vuoi bene alla mamma, difficile che di fronte a una domanda così qualcuno risponda di no ed è difficile anche che la Corte Costituzionale possa inibire un referendum su un quesito così. Ma se il quesito sottoposto alla Corte Costituzionale avesse avuto i contenuti che hanno i testi sui quali c'è stata condivisione la Corte Costituzionale avrebbe autorizzato un referendum io dubito perché là almeno sul, sul versante diciamo, delle questioni di finanza pubblica avrebbe, avrebbe avuto da, eh, da eh, eccepire e poi è corretto sul piano democratico che un'iniziativa che riguarda tutta la comunità nazionale sia definita soltanto da una parte di quella comunità. No? Dovrebbero votare. Eh, devono votare solo i veneti o i lombardi o devono votare tutti gli italiani di fronte a un intervento che cambia e che ha conseguenze su quelli che non votano? Perché, non, perché appunto, come è stato ricordato, ricordato l'invarianza di gettito vuol dire che ha conseguenze su quelli che non, che non votano. Allora, allora che, eh, che fare o quantomeno che cosa provare eh, a fare? Innanzitutto riprodurre il più possibile in modo diffuso, innanzitutto nelle università, eh, nei luoghi più, più ricettivi, nei luoghi di lavoro, iniziative di informazione, perché è vero, nessuno sa quello che bolle in pentola e i pericoli, neanche, neanche le potenziali vittime lo sanno, quindi in, ci vuole informazione. Alcuni professori eh, sono intervenuti qua, eh, stanno facendo in, eh, un lavoro straordinario, c'è pochissima attenzione da parte dei media a me colpisce che anche un giornale importante come il Corriere della Sera continua a ospitare interviste al Presidente del Veneto senza mai la possibilità di un'opinione, non dico contraria, ma quantomeno eh, come dire, mh, ancorata a dei, dati, a dei dati di realtà. Quindi un lavoro informativo e noi nel nostro piccolo continueremo a farlo. Abbiamo fatto un'iniziativa a Bari con tanti di loro, anche col Professor di essi, questa a Milano, ne faremo altre ne, nei prossimi mesi. L'altra questione importante, e qua viene anche l'accennava Paolo Ortelli prima, eh, va, va come dire eh, rimotivato un senso di appartenenza alla comunità, perché se, se questo prima, prima, ehm, prima il professor Parsi ha fatto delle riflessioni che ho molto condiviso sui confini. Avere confini non vuol dire che metti muri, che alzi dei muri, ma se tu non hai il senso di appartenenza a una comunità, se tu sei dentro una visione cosmopolita o astrattamente europeista, ma perché devi chiedere solidarietà ai Lombardi o ai Veneti? Chiedi ai bavaresi chiedela a, a, a quelli che abitano in provincia di Amsterdam se non c'è questo senso di comunità che non vuol dire escludere qualcuno ma vuol dire eh, eh, rendere eh, visibili dei legami di comunità è, è difficile promuovere dentro quella tensione che ricordavo prima tra vincolo esterno e vincolo esterno dei meccanismi di solidarietà eh, noi insistiamo nel recuperare il eh, concetto risorgimentale e resistenziale di patria, quello che c'è nella Costituzione, che non è quello della destra, ma che appunto è di comunità che si riconosce come comunità aperta, come, una, come comunità eh, solidale, come comunità cooperativa. Ritengo che in questa fase storica, se questo terreno viene considerato uh, come un terreno regressivo, la nostra battaglia non va da nessuna parte, perché questo è un requisito pre-politico, se disconosci il valore dell'appartenenza alla comunità è, diventa complicato poi gi giustificare quei meccanismi, ehm, quei meccanismi distributivi. L'altro aspetto importante è che andrebbe anche qua, anche qua, no? prima lo è stato ricordato, andrebbe detto ai padani che diventano ancora di più una colonia tedesca. Cioè guardate quello che è successo in, a Parigi eh, nei giorni scorsi su Fiat, Chrysler e Renault, quelli là si sono presentati con lo Stato, cioè il, il Macron, il liberista Macron, l'europeista Macron ha detto che voleva uno in consiglio di amministrazione. O so, sui, sui manuali di economia del primo anno che vengono eh, diciamo, utilizzati in bocconi non c'è scritto che funziona così, ma nella realtà funziona così: quello voleva, voleva la sede a Parigi e un membro del consiglio di amministrazione. Eh, del, ma, ma lì anche l'impresa più forte ma dove va se non ha dietro un, un minimo di, eh, di dote politica eh, eh, si aggrava la subalternità e, e quel gioco diventa ancora più squilibrato quindi è anche se, diciamo, chi guarda con un, con un minimo di lungimiranza riconosce che una separazione diventa un elemento che prospetticamente indebolisce anche più forti, cioè una padagna ehm, da sola è ancora più subalterna, quindi su questo davvero ci dovrebbe essere uno scatto delle classi dirigenti nazionali, se questo Paese ha ancora delle classi dirigenti nazionali, che, che guardano con, eh, con un senso strategico a, ai problemi che abbiamo, ehm, che abbiamo di fronte. Um, infine credo che sul piano della tattica tra virgolette eh, politico parlamentare ci siano delle mosse da fare innanzitutto il coinvolgimento dei sindaci di importanti città noi avevamo invitato ehm, per oggi anche Sala ma aveva un altro impegno, e non è potuto venire Sala come sapete è uno che si è espresso in modo mh, contrario a questa ipotesi perché appunto prima Zanchini lo ricordava c'è anche una sottrazione di poteri ai comuni, c'è un centralismo regionale che eh, ovviamente non è ben visto da comuni importanti noi con questi con, questi, eh, con queste eh, istituzioni del nord del paese dobbiamo costruire un fronte eh, ampio, il più ampio possibile che, che, che abbia dentro i eh, livelli istituzionali, che abbia dentro eh, le, organizzazioni, le organizzazioni sociali. Eh, anche i sindacati, eh, sono d'accordo, eh, sindacati come la la scuola nell'ambito del, del negoziato per il contratto nazionale ha ottenuto un punto che per carità non è una legge, è un punto scritto in un accordo tra i sindacati e il ministro eh, della pubblica istruzione, però là c'è un, un impegno da parte del ministro a non procedere eh, nella direzione prevista eh, nelle, nei testi che sono stati concordati, ma non c'è dubbio che il sindacato confederale debba su questo aprire da subito un'offensiva prima, eh, prima che sia troppo tardi. Il 22 c'è una manifestazione a Reggio Calabria sul mezzogiorno, quella manifestazione deve, deve dare più attenzione all'iniziativa eh, di autonomia differenziata, perché la, ne, non si può proporre in modo retorico la questione meridionale, siamo dentro un'altra fase che deve essere affrontata con la consapevolezza che ho provato a dire all'inizio, cioè di quei vincoli strutturali che vanno tenuti in considerazione, non semplicemente una controffensiva sul piano etico-politico. Etico eh, poi in Parlamento noi dovremmo fare le barricate affinché si blocchi tutto e si affronti il capitolo livelli essenziali delle prestazioni le cose che sono state raccontate sono vere Perché se, o diciamo che i livelli essenziali delle prestazioni sono così bassi da essere eh, diciamo inaccettabili cioè fotografano lo status quo nel suo punto di minimo oppure se i livelli essenziali delle prestazioni devono essere decenti eh, poi diventa complicato eh, pretendere di eh, trattenere il volume di risorse che oggi è implicato dalle intese che sono state raggiunte. Quindi si ferma tutto, almeno questa è la richiesta che dovremmo fare in, in modo corale, anche quella parte di, di destra che si definisce patriottica, nazionalista, penso a, ehm, agli alleati territoriali e potenzialmente nazionali della Lega come i Fratelli d'Italia, penso appunto oltre a PD a una parte di Forza Italia, eh, noi dovremmo porre questa questione dei livelli essenziali delle prestazioni come ehm, primo elemento in, eh, imprescindibile da, ehm, da affrontare. E, e poi appunto ehm, costruire più possibile una mobilitazione, una mobilitazione sul territorio. Ecco, ehm, a me pare che davvero su questa partita noi dobbiamo da un lato, e chiudo, eh, sfidare il Movimento 5 Stelle, che comunque eh, diciamo, ha una rappresentanza poi le elezioni europee sono andate diversamente dalle elezioni politiche, ma una rappresentanza parlamentare molto rilevante per quanto riguarda il Mezzogiorno. Quindi sfodare, sfidare 5 Stelle e poi provare a far esplodere una contraddizione nella Lega, perché non puoi essere la Lega per l'indipendenza della Padania e la Lega nazionale. E su uno dei due piani noi dobbiamo, dobbiamo aprire, dobb dobbiamo, dobbiamo passare, cioè, dobbiamo, dobbiamo um, eh, sfidare Salvini su questo, su tante altre questioni per carità, ma questa è quella fondamentale, non puoi essere il partito della nazione se porti avanti quelle eh, proposte, su questo um, noi dobbiamo spezzare l'egemonia della Lega, è un punto fondamentale, e ovviamente eh, c'è bisogno di allargare questo fronte, c'è bisogno appunto del versante eh, sindacale, c'è il bisogno che anche nel Partito Democratico si dia una svegliata perché, eh, diciamo, se vogliono avere un ruolo in, in questo Paese, eh, nessuno chiede come dire, di, di mettere a rogo chi ha compiuto determinati atti inaccettabili si giri pagina ma, ma si parta, parta all'offensiva perché davvero è in gioco il futuro dell'Italia in questo passaggio ecco credo che grazie anche a, ai nostri interlocutori e grazie all'iniziativa di oggi mh, noi un contributo in questa direzione mh, proviamo a darlo e, e continueremo a darlo e speriamo vi siano altre occasioni nei quali rincontrarci tutti, grazie